Con questo tutorial vediamo il funzionamento di un'app per Android, scanner di testo OCR, che ci può venire utile per andare a riconoscere del testo presente in un'immagine. Capita spesso di voler condividere, ad esempio negli ambienti social, dei brani particolarmente interessanti. E questo occorre farlo facendo, prestando anche cura e attenzione alle persone non vedenti, proprio per una questione di accessibilità alla risorsa. E quindi, di fatto, è una nozione di comunicazione inclusiva. Bene, andiamo a premere sull'app, scansione da foto, scegliamo la fotografia che ci interessa scansionare, viene elaborata, ed ecco che siamo nella possibilità di intervenire sul testo in fase di modifiche e di correzione. Clicchiamo sullo strumento modifica e vedete che l'operazione è abbastanza semplice e veloce. Si tratta di andare a semplicemente a correggere gli eventuali errori di scansione. Gli OCR non sono mai precisissimi. Questa piccola operazione è sempre da fare. Questo ci dice anche quando noi costruiamo i nostri PDF quanto sia importanti: importante non pubblicarli sotto formato a immagine, perché anche se poi andiamo a riconoscere il testo con un OCR, non è mai così preciso. Ecco abbiamo quasi terminato. Probabilmente ci sono da fare ancora un paio di correzioni. Andando a vedere il testo, ad esempio, questa E andava eh, accentata, quindi ecco che l'accentiamo. E anche questa, ricordiamo la maiuscola, non va mai seguita dall'apostrofo per fare l'accento. È eh? questione proprio di accessibilità nei confronti non vedenti, ma viene, corretta, viene letta in modo preciso proprio se l'accento è posto sopra. Poi c'era qualche errore qua e là che ne, insomma, andate poi a, a riconoscere e a sistemare. Bene, una volta che è fatto avete il testo, che ovviamente è un testo selezionabile e quindi può essere riportato tranquillamente nei social. Ecco qua c'era un tracciato da mettere a posto. E questo testo, peraltro, è corretto a, fare una, a citare alla fonte, è di Stefano Raimondi, Portatori di silenzio, Edizioni Mimesis. Grazie.